Siamo qui a Palazzo Caracciolo, giornata importantissima, meeting per Expo Africa 2021. Fra poco sentirete le voci dirette degli interessati, una partecipazione importantissima, tantissimi consoli, tantissima partecipazione. Seguite il servizio. In compagnia della dottoressa Medasama, Expo Africa 2021, una iniziativa ambiziosa ma molto importante. Sì, intanto dottoressa devo arrivarci, ma eh, nell'area in cui lavoro è molto importante, sì, perché eh, c'è l'Expo Africa, è, è un programma abbastanza molto grande dove si mette tutta la potenza di Africa in vista, e la posizione eh, economica, eh, diciamo già possibilità a tutti di poter conoscere tutta questa potenza che penso che è molto, è molto importante e molto profonda. Si è fatto fino adesso tanto Expo, e, e si dovrà vedere... Mh, chi riesce a portare la vera Africa eh, con queste expo? Questa diaspora è il, il mondo africano che viene dal continente nostro, africano, che viene negli altri paesi. In questo caso siamo in Italia, quindi lo precisiamo come diaspora africana in Italia. Allora, la Tunisia è l'Africa, ma sapete tutto che, tutti che la Tunisia eh, eh, aveva il nome dell'Africa, ifri -Kia. Allora la Tunisia era Ifrichia e di, di, di questo punto di vista allora, eh, siamo mh, come diciamo, mh, un, un paese molto aperto eh, per l'Africa e anche eh, per l'Europa. Eh, io, console della Tunisia a Napoli, cerco eh, con gli organ organizzatori di mh, organizzare qualcosa di grandioso, Leon, eh, per l'Africa a Napoli che credo che sia porta sì, sia sì, del, del Mediterraneo e anche a Napoli credo che non, non hanno organizzato qualcosa del genere da, da, sempre. da sempre Allora sono molto contenta di aver portato questo progetto in una città come Napoli se non come la regione Campania perché credo che tra gli stati africani e quella che ha la cultura del sud ci possa essere in francese union: un'unione sia culturale che economica. Non è una presentazione ufficiale, è la presentazione del progetto, l'ufficializzeremo tra un anno, ho voluto presentarlo alle massime cariche sul territorio, in primis perché vivendo a Napoli ci tengo a risaltare questa città, in secondo perché è un evento con un profilo internazionale con l'obiettivo poi di stringere degli accordi bilaterali tra questi stati e quello che sono le eccellenze capitali e del Sud Sì, ringrazio la dottoressa la Presidente Scanroio che ci ha dato la possibilità di essere qui presente a questa iniziativa, sì perché io credo molto nell'Africa rappresento da circa dieci anni questo consolato per tutto il Sud Italia, ho avuto occasione di viaggiare, viaggio quasi 4-5 volte all'anno in Benin e non soltanto in Benin, quindi ho potuto constatare che c'è un grande potenziale quindi mi auguro che attraverso queste iniziative questi paesi i nostri paesi, dico i nostri paesi perché che comunque io ho avuto la nazionalità, sono italo-beninese, possano comunque riconquistare quella dignità che credo insomma nel passato hanno avuto. I quattro punti, secondo me, fondamentali del business, delle opportunità dell'Africa, oltre alle, alle bellezze, sono quattro, come dicevo. Sono l'agroalimentare, la farmaceutica, le costruzioni, direi anche l'intermodabilità, e le energie rinnovabili. Basta ricordare che in Africa ci sono tre raccolti all'anno per un valore di eh, 3 eh, bilioni di euro, mi sembra. Ecco, mille miliardi di dollari. Cifre importantissime, cifre importantissime. Se, se non mi sono avvicinato, poco ci manca. Insomma, insomma 3, 7, 3, ecco, 3, quindi sono, siamo cifre sì. molto importanti. Poi c'è da dire che le 54 capitali e i satelliti, ovviamente, che girano attorno, non sono lunari rispetto alle capitali, ma stanno crescendo assieme a loro. Sono paragonabili al boom degli anni '70 in Italia. Sì, decisamente Napoli è una delle capitali più importanti d'Italia per questo tipo di, di attività eh, proiettata verso l'Africa. Eh, noi come associazione e movimento nazionale abbiamo da poco nominato vicepresidente onorario il dottor Mattia Carlin eh, proprio perché per la sua, la sua costanza, il suo sostegno, il suo apporto a questo tipo di, di attività eh, che vengono fatte in, in Italia e sicuramente possono avere un risvolto anche in Africa. Dal 2021 in poi succederà una rivoluzione in termini di eh, cultura, di scambio di cooperazione, di scambio di eh, eventi, di finalmente Napoli al centro, diventerà un, il centro del mondo perché avrà quella, quale vetrina proprio questa dell'Expo eh, del, dell Africa 2021, un'occasione secondo me fenomenale. Ecco Quindi perché... culturale, commerciale ed imprenditoriale? Tutto, ma comprende tutto, comprende eh, scambi commerciali, scambi culturali, eh, in termini di moda, di musica, di, di, di, di do food, do. in termini di qualunque eh, forma di menti che finalmente hanno un'occasione, ma soprattutto l'occasione eh, qui a Napoli eh, di incontrarsi e di eh, scambiare opinioni, scambiare idee, scambiare progetti.